come tuo sposo i testimoni hanno sentito alla presenza dei vostri familiari Amore? C cosa che cosa c'è? Che cos'è questo? il certificato di matrimonio, eh, no, no, eh? Amore, dove ma dove vai? Eh, no, no, ma no, sei no. tu che hai detto di sì? Vieni qui dove vai?